in onda adesso, eccoci qui, ci fanno sì. gli scherzi oggi dalla scherzi. regia. bentrovati diciamo, no prima non lo eravamo, ero partita io prima dopo la nostra sigla, invece adesso siamo ufficialmente in onda con Zoom Certificates, il eh, programma dedicato ai certificati e quindi a, ai suggerimenti definiamoli così di investimento ovviamente eh, in base all'andamento del mercato e a ciò che gli investitori cercano sul mercato peraltro siamo nella parte finale dell'anno quindi è ancora più importante capire qual è un po' l'atteggiamento degli investitori anche in vista del nuovo anno e allora quando parliamo di Zoom certificates parliamo di Riccardo Falcolini che è qui in studio con me Riccardo a zona Donato. mano dico presente Presente, presente. presente. Buongiorno, Emanuela ben trovata Allora, non ci sei solo tu per oggi, sai? Surprise Ma perché, aspetta, di solito c'è sempre un altro ospite che ti accompagna non durante sa. il nostro format Zoom Certificates Ma in questo caso non è un ospite? ma è, è più di un ospite è più di un ospite <ride> un padrone di casa oggi c'è una, eccola qua, la vediamo ma c'è una co-conduzione, anzi una triconduzione, come ho detto fuori onda perché anche tu sei un conduttore della trasmissione la collega Valentina Buzzi Valentina collegata buongiorno, dal nostro buongiorno, studio buongiorno, 2 buongiorno Manuela, buongiorno Riccardo Beh, come avete visto non sono Nicola Para perché di solito insomma <ride> c'è sempre l'ospite di riferimento No, eh, abbiamo raddoppiato in realtà in questa giornata di festa per noi milanesi abbiamo raddoppiato la conduzione abbiamo raddoppiato gli studi insomma quando Vero. gli altri si riposano e fanno il ponte noi invece eh, continuiamo a lavorare anzi appunto ancora lo facciamo con più intensità perché eh, io cito wall street il denaro non dorme mai noi possiamo dire i mercati non dormono mai soprattutto in questa fase decisiva di dicembre come accennavi tu manuela assolutamente sì valentina tutto doppio esatto questo claim per così dire mi piace in un giorno di festa in un periodo anche insomma, che ci porta eh, piano piano alle feste, un anno sicuramente che è stato eh, particolare per non usare altri ehm, aggettivi per definire quest'anno sui mercati, adesso partiamo proprio da qui, partiamo da una panoramica di mercato. Allora, eh, Valentina, naturalmente facciamo così, lascio a te magari inserire, introdurre il discorso, poi mi inserisco anch'io, anche perché è mh, quasi insomma, mh, la parte, cioè, anzi, è la parte finale dell'anno, quindi sì. faremo una panoramica degli ultimi giorni, ma cerchiamo anche di includere altre situazioni. Valentina. Sì, è la parte finale dell'anno, ma eh, ricordiamo la prossima settimana eh, ci attende un trittico veramente importante tra l'inflazione americana e poi naturalmente eh, la riunione della Banca eh, Centrale Americana della Fed e subito dopo quella eh, della BCE. Quindi sì, una finale eh, di annata, ma con degli appuntamenti ancora molto importanti per capire poi naturalmente ecco, quale sarà eh, la direzione del 2023. Eh, tutti pendiamo un po' eh, dalle parole, dalle indicazioni indicazioni di eh, Jay Powell. Eh, soprattutto ecco, dove si spingeranno i tassi di interesse eh, l'anno prossimo e eh, potremo capire insomma eh, molto di più. Gli analisti sono concordi nel dire che sì ci sarà naturalmente un nuovo rialzo dei tassi di interesse eh, meno aggressivo di quello eh, precedente perché ci sono stati quattro rialzi consecutivi di 75 punti base, il prossimo dovrebbe essere di 50 punti base però attenzione ecco questo non vuol dire eh, l'avvio insomma di una politica meno aggressiva anzi eh, eh, riteniamo insomma gli, gli analisti ritengono che anche per il 2023 i tassi continueranno a salire magari in maniera più morbida ma in maniera eh, continuativa e questo naturalmente poi incide anche sul mercato azionario sì. ma incide anche sui flussi. Eh, ti chiedo riccardo e come in che proporzione eh, sì Valentina, allora questo incide un po' negativamente sui flussi, eh, andiamo a ricalcare un po' quello che abbiamo detto durante tutti i mesi scorsi, ormai è un po' una costante che si ripete da marzo scorso quando i flussi sono drasticamente calati sul mercato dei certificati eh, ad oggi vediamo un volume medio giornaliero intorno ai 41 milioni, eh, 41 euro, eh, scusa, 41 milioni di euro di turnover tradato eh, ovviamente buona parte è sempre costituita dai prodotti a leva quindi covered e leverage certificate e la restante parte dei prodotti di investimento come dicevamo però è una costante nell'atteggiamento degli investitori che fondamentalmente non sono o durante tutti questi mesi hanno avuto un atteggiamento molto attendista su quello che poteva essere la situazione o comunque la possibile evoluzione appunto la situazione macro generale mm -hmm. sì. perché con in ballo tante variabili come in questo momento quindi guerra inflazione, crisi delle materie prime e, e tante altre. Ovviamente l'atteggiamento in generale dei risparmiatori comunque è stato un atteggiamento eh, diciamo di riposo cauto. Questo però non lo vediamo solo per capire eh, se qualcosa cambia e come, esatto. insomma, per poi decidere certamente. Sì, eh, esatto, anche perché ovviamente non sapendo o non avendo ben chiaro quello che poteva essere eh, l'operato delle banche centrali sui continui rialzi e sulla forza dei rialzi, sull'andamento dell'inflazione, dell su eh, fondamentalmente la situazione ovviamente in, uh, in Russia, Ucraina, cosa? Cioè l'atteggiamento principale è stato ovviamente un'attesa per magari entrare in posizione, entrare sul mercato a prezzi a sconto, quindi quello che si aspettavano gli investitori è fondamentalmente un'attesa per poi entrare in posizione comunque a prezzi a sconto. Quindi, eh, chi ha liquidità o chi ha mantenuto liquidità ha, tendenzialmente ha continuato a tenerla in portafoglio chi era solito fare switch quindi rigiri di portafoglio frequenti ha calmato un attimo la situazione soprattutto sul mondo dei certificati perché i certificati avendo questa struttura particolare essendo un derivato permettono di incassare le cedole comunque in situazioni laterali e negative di mercato Dall'altra parte però c'è da dire uh, Valentina Emanuela che cosa abbiamo assistito? Abbiamo assistito comunque ad un allargamento della forchetta dei rendimenti sui BTP che sono andati a erodere comunque BTP e bond in generale che sono andati a erodere fondamentalmente una parte dei volumi che prima eh, insomma i certificati erano andati a rosicchiare quindi perché garantivano maggiore rendimento certo. rispetto ai bond quindi vediamo una situazione macro complessiva, abbastanza complessa. Quello però che da diverso tempo si è delineato è un atteggiamento da parte degli investitori verso due variabili, che sono ricerca di protezione, quindi tendenzialmente vanno su strumenti a capitale o totalmente protetto, quindi 100% protetti, oppure con maturity... E ricerca di, di protezione totale, totale, insomma. Esatto, totale, molto assimilabile a un bond in questo caso. Mhm. Mm che ovviamente ha capitale, cioè il capitale totalmente protetto salvo in caso di default dell'emittente certo. oppure barriere molto molto molto profonde poste al 40%, 40 dello strike iniziale qui vuol dire che erano in grado di assorbire un calo, un drop del mercato fino al 60% quindi eh, ovviamente questo eh, sempre coniugato ad un rendimento essendo ovviamente un rendimento che è maggiore rispetto a quello dei bond, perché i certificati sono prodotti fondamentalmente derivati, quindi costituiti da panieri di azioni o indici, quindi che permettono di, di ottenere un rendimento superiore rispetto a quello dei bond. Ovviamente il rendimento, noi parliamo di rendimento eh, cedolare, non rendimento considerando quello che è il valore dell'inflazione, perché sappiamo che in questo caso i rendimenti... A letto di inflazione soprattutto sulla parte bond e la parte obbligazionale sono negativi quindi diciamo che l'atteggiamento degli investitori è un atteggiamento comunque abbastanza particolare al momento ti dico Manuela vediamo comunque un po' di ripresa di flussi okay. eh, soprattutto nella parte finale dell'anno perché questo è il momento dell'anno in cui l'investitore tende a ad andare a recuperare le minusvalenze che sono in scadenza durante l'anno ci sono alcuni prodotti che permettono di recuperare le minusvalenze e ultimo dato eh, diciamo comunque degno di nota è un atteggiamento e una view positiva quindi rialzista sui sottostanti quindi su prevalentemente le opzioni e in live a livello generalizzato sul tutto in comparto eh, sia europeo che americano quindi diciamo siamo prevalentemente rialzisti. Ecco, quindi diciamo sì, questo tuo quadro. Mi, questa tua fotografia mi fa anche un po' ritrovare. Uh, ciò che altri analisti hanno detto in questa ultima fase dell'anno: non si può parlare ovviamente di ottimismo, certo. ma di un minore pessimismo. Molto sottile, insomma, come definizione. Però, evidentemente. Eh, si, si respira un po' più di ma c'è cioè, un po' più di respiro poi è chiaro che come dicevi tu insomma finché rimarranno tutte le incognite del caso sarà complicato anche riuscire a trovare una strada eh, precisa insomma si, si tenderà a stare un po' alla finestra sì. ecco, Beh, un po' più di ma, ma già, mi permetto di, sì. di intervenire ecco, certo. ricordando tra l'altro che eravamo partiti dalla profezia apocalittica eh, del CEO di, di JP Morgan eh, che aveva parlato eh. di tempesta perfetta in arrivo una tempesta che sì si è concretizzata ma come giustamente sottolineavi qualche spiraglio di luce inizia a vedersi anche se ricordiamo eh, il pericolo recessione nel 2023 non è affatto stato accantonato anzi eh, si ripresenta però magari ecco con un orizzonte un pochino diverso rispetto certo, all'inizio uh, di questo 2022 verissimo. Beh, cr credo che ieri sia stato se non erro sia sì, stato pubblicato il dato, sul, del dato del PIL italiano un più 3,9% sì, per, sì, sì, per sì. il 2022 e un'attesa per il 2023 del più 0,4% sì, in crescita fatto però purtroppo ancora da eh, contraltare quello sull'inflazione eh. il dato sull'inflazione che invece continua a correre e chiaramente è il gioco tra virgolette principale del momento no? il controllo dell'inflazione ma senza rallentare l'economia quindi bisogna cercare eh, di raggiungere questo obiettivo. Allora Dopo la parte più teorica naturalmente cominciamo a entrare in quella più pratica eh, con esempi mirati, eh, qualcuno naturalmente, con i certificati della settimana. Perciò ehm, che tipologia di certificati hai portato? Perché poi cominciamo a vederne eh, uno alla volta? Allora, eh io ho preso una selezione di vari certificati tendenzialmente sono tutti prodotti investment, quasi tutti prodotti okay. investment quindi medio-lungo medio termine Ok, Sa è l'ultimo per un prodotto un po' più uh, spinto che è un prodotto mm -hmm. leverage ne spieghiamo anche le caratteristiche e perché allora io direi partiamo dal primo certo. con il codice ISIN DE000HC24D99 che è un cash collect molto molto semplice è scritto sul Mib Manuela è, al momento si acquista 98,5 quindi siamo sotto la parità è stato emesso da pochissimo, è stato emesso eh, diciamo da pochi giorni quindi fine novembre 25 uh -huh. 11 2022 prevede una maturity di 3 anni, eh, dicembre 2025, eh, una barriera posta al 70% del fixing iniziale, fixing iniziale 24.356 punti. 24 punti, barriera posta a 17.000 punti. Come funziona questo prodotto? È un prodotto e soprattutto per chi è utile questo prodotto? È un prodotto utile... Per chi cerca una rendita costante di portafoglio in quanto permette di incassare un coupon mensile di 45 centesimi ogni 100 euro investiti, quindi uno 0,45%. Okay. Quindi se io come obiettivo e eh, come oh, fondamentalmente necessità ho quello di avere una rendita costante e non preoccuparmi di quello che è l'andamento del sottostante, questa struttura di prodotto è quella sicuramente adeguata. Quando ci dobbiamo preoccupare del sottostante? Alla scadenza, perché alla scadenza, quindi dicembre 2025, verrà osservato il livello del sottostante e verrà osservata quella che è la barriera. Se Fuzzi Mim alla scadenza dovesse trovarsi al di sopra dei 17,049 punti, sarà rimborsato il valore nominale che è pari a eh, 100 euro, quindi, più fa, certo. saranno incassati tutti i premi e l'ultimo premio che è un premio condizionato. Caso contrario, se dovesse trovarsi di sotto la barriera, verrà pagato quello che è il valore della performance, quindi tanto più il valore del Futsimib sarà sceso, tanto più basso sarà il rimborso del nostro certificato. Come dicevo, prodotto abbastanza resiliente all'andamento dei mercati, quindi a eventuali sì. crolli. Scadenza 2025, esatto. parlavamo appunto del medio-lungo termine, sì. Utile per chi ha bisogno di una rendita di portafoglio. Sì, sì che sia so, accantonare un piccolo tesoretto esatto, esattamente esatto. Beh, che, che è un po' rispecchia quello che ci stavi dicendo all'inizio no? insomma sì. protezione, la ricerca di protezione al 100% con una, una rendita comunque che possa eh, garantire un minimo di come dire di, di, guadagno di guadagno alla fine del esatto. ok, allora lo rivediamo insieme. Questo naturalmente mh, potete trovare poi tutto su investimenti.unicredit.it, eh, come sto seguendo io di E 000 hc24d99 fuzzi. Mib, eh, vogliamo andare già col secondo, Riccardo? Ma così sì, poi dai. mettiamo anche un po' a confronto. Qual è uh, sempre un cash collect h. Uh, eh, DE000HC27E di Empoli N4 Struttura nuovissima, o meglio, non è una struttura nuovissima, però una struttura particolare, mm. Emanuela mm. È stato Perché? emesso proprio pochi giorni fa, 1 okay. di dicembre, dicembre 2022, scade novembre 2025 è un prodotto che ha sottostanti come i sottostanti 4, Quindi scadenza uguale, no, 2025 sì, esatto. Quindi long term, diciamo, sì, in questo caso. Sì. È un prodotto che ha come sottostanti quattro uh, elementi che sono il FTSE MIB, il FTSE il FTSE 100, il Nasdaq 100 e il Nikkei 225. Quindi quattro indici, perché indici in questo caso? Perché Uh, um, L'indice è un po' più, uh, diciamo la volatilità dell'indice è un po' più smussata rispetto a quella che è la volatilità delle singole azioni Certamente E soprattutto questo è un prodotto che ha una barriera al 40% Quindi chi cerca maggiore protezione o comunque maggiore stabilità di un prodotto In questo caso il prodotto sarebbe in grado di assorbire un calo del mercato del 60% allora, come funziona? Abbiamo due barriere, barriera capitale e barriera premio. Barriera premio è posta al 60% del valore dell'indice, quindi vuol dire che se gli indici non dovessero perdere più del 60%, ogni trimestre il prodotto pagherebbe una cedola dell'1,90, quindi okay. 1,90 euro ogni 100 euro, quindi 1,90%. La cedola però ha una memoria, quindi vuol dire che se ad una data di osservazione uno degli indici si trova di sotto il 60%, la cedola non viene pagata ma può essere recuperata successivamente. Abbiamo una barriera capitale, una barriera capitale che posta al 40% del valore iniziale degli indici, che viene osservata esclusivamente a scadenza, quindi novembre 2025. Giunti a novembre 2025, qualora il prodotto non sia richiamato in anticipo, quindi non scade in anticipo, e scade in anticipo ogni tre mesi, quindi ogni tre mesi se scade in anticipo viene ripagato il nominale, cioè 100 euro più viene pagata la cedola o le eventuali cedole non pagate in precedenza in quanto c'è la memoria. Giunti a scadenza si possono verificare due scenari, gli indici sono sopra il loro fondamentalmente 40%, in questo caso il prodotto rimborsa il nominale, quindi 100 euro più tutte le cedole pagate in precedenza, gli indici si trovano sotto il 40%, allora in questo caso viene ripagata la performance okay. negativa. Questo è un prodotto... Per però, chi è, sì, a chi potrebbe essere rivolto allora, quindi, rispetto prodotto, anche a quello che abbiamo visto poco fa? Sì, eh, sono molto simili esatto, tendenzialmente va. come strutture eh, e forse questo è più difensivo dell'altro ah, okay. perché? perché ha una barriera al 40% mm. è vero che ha una cedola condizionata però una cedola che comunque verrà pagata anche in caso di ribassi fino al 40% dell'inizio ah, certo. quindi comunque, cioè, dovrebbe succedere comunque un drop molto molto forte del mercato allora in questo caso fondamentalmente il prodotto Diciamo, permetterebbe comunque di incassare la cedola del trimestre o le eventuali cedole paga non pagate in precedenza in quanto alla memoria. Quindi questa è una struttura, come la precedente, molto ricercata dai clienti, dagli investitori, in quanto permette comunque di sopperire ai rendimenti del mercato assenti o comunque alla situazione eventualmente negativa. O le eventuali situazioni negativi che di si... mercato che si potrebbero delineare successivamente. Ok, spero di no, visto che ne abbiamo già un po' in sospeso. Allora, questo lo vedete ancora, il codice ISIN. Allora, Riccardo, lo lasciamo ancora un istante sì. mentre ti chiedo di andare sul terzo, perché inizialmente tu ci parlavi di quattro prodotti, tre appunto eh, più investment sul medio-lungo periodo e poi l'ultimo invece un po' più. Come dire, un po' più tosto, un cioè. po' più rischioso Poi capiremo in che senso Quindi direi di andare a vedere il terzo Così okay. vediamo primo, questa prima parte Dedicata più all'investimento a medio e lungo termine Sì, allora Manuela, Questo è sempre un cash collect Sempre un worst off perché è scritto su un paniere. In questo caso abbandoniamo, abbandoniamo l'indice Ti do il codice ISIN sì. così lo ritroviamo È un DE000HC20T61 Ok, eccolo qua Abbandoniamo l'indice e giungiamo a uh, un paniere di sottostanti azionari che sono uh, Banco, BPM, Eni e Ferrari anche questo okay. si acquista sotto la pari a 99,80 quindi siamo leggermente alla, sulla pari e, è stato emesso a novembre 2022, scade novembre 2025 una barriera di protezione imposta al 60% del fixing iniziale quindi in grado di assorbire un calo dei sottostanti del 40% però qual è la particolarità in questo caso? particolarità è che questo prodotto prevede una maxicedola iniziale maxicedola del 15% Significa che il prodotto a, eh, il 15 dicembre, quindi con data di osservazione 15 dicembre, quindi a brevissimo, tra 8 giorni, permetterà o andrà a pagare una cedola se tutti i sottostanti si troveranno al di sopra di quello che il loro valore barriera. Okay. Se noi andiamo a guardare la situazione sottostanti al momento il peggiore quindi worst off è ENI che perde un 5,95% ma è largamente al di sopra di quella che è la barriera quindi è 8,61. Se oggi dovesse essere la data di osservazione INI, la data di osservazione della cedola, il prodotto andrebbe sicuramente a corrispondere il coupon. Okay. se fosse oggi se no? fosse per oggi. Intenderci. Dobbiamo esatto, aspettare... lo vedete in questa, in questa tabella che vi sto mostrando okay, nella perfetto. tabellina cioè, aspettare. dobbiamo aspettare il 15 per vedere sì. che cosa si delineerà come lavora il prodotto e per chi è utile mm. questo prodotto è un prodotto utile tendenzialmente per chi ha bisogno di recuperare delle, delle, delle minusvalenze che sono in scadenza durante il 2022 eh, poi l'investitore può agire in due modi o incassare la cedola e eh, la maxi cedola e rivendere il prodotto successivamente oppure tenerlo in portafoglio aspettare le successive cedole una cedola un po' ridotta ovviamente una cedola dell'1% quindi cedola che viene pagata trimestralmente dell'1% e comunque continuare a incassarlo comunque generare una sorta di rendita di portafoglio qualora appunto ne abbia necessità però tendenzialmente l'obiettivo primario è quello di recupero minus con l'incasso di questo maxi coupon un po' più consistente. Ottimo. Beh, quindi effettivamente vedete che anche ehm, avendo presentato tre prodotti eh, come dire, eh, di investimento medio e lungo termine ciascuno ha delle caratteristiche diverse. L'invito è quello che eh, vi, vi, vi facciamo sempre, quello cioè di prendere poi contatto con Riccardo perché ovviamente questi sono esempi no? sì. per, per capire come... L'esigenza può essere la stessa, ma poi con delle specifiche differenti. Allora, vero? Sì, eh sì, esatto. Beh, vedi, come dicevamo, sono prodotti strutturati, sono dei derivati, quindi eh, sono appunto, combinazioni di opzioni. Appunto. Ci possono essere più sottostanti, più scadezze, più barriere, quindi noi ne creiamo tanti. Sulla base di quello che creiamo, oh, noi okay. come così tutti gli altri emittenti, poi il cliente può scegliere, noi ricordiamo sempre, questi sono dei puri esempi, il cliente poi può scegliere quello che è più consono alle proprie esigenze e alla propria pianificazione, perché è importante, si tratta sempre di pianificazione finanziaria. Assolutamente, noi lo ribadiamo continuamente, eh, soprattutto insieme a te in questo, in questo spazio. Per chi invece vuole rischiare di più, eccoci qui eh, con il para, come dicevamo. <ride> Dopo Antige. torniamo da Valentina, beh, ovviamente do la parola anche a lei, adesso volevo mostrare, ma non, non a caso, insomma uno dietro l'altro questi prodotti per metterli anche a confronto. Sì esatto, un po' la Nicola e a questo punto anche un po' a Valentina Buzzi, che non so, io no, faccio allora, la... Eh, sì. lo sapete che io amo il rischio, amo insomma quando Appunto. addirittura le operazioni vengono fatte proprio eh, live, però se... ecco eh, ho, ho notato insomma come eh, l'assenza del contraltare in questo caso eh, abbia eh, fatto prendere a Riccardo una posizione anche un pochino più aggressiva, perché di solito succede così, che lui propone ecco eh, i prodotti diciamo con un rischio meno elevato, Beh. dove appunto l'obiettivo è soprattutto quello della protezione del capitale, e lascia poi eh, all'analista, al trader invece la parte più aggressiva con le operazioni diciamo un pochino più rischiose. In questo caso, deve fare tutto lui, certo? Beh, si, devo fare tutto io, salvo che Valentina non voglia prendere la redini e spiegarci il nostro prodotto. Ma mettiamo Ormai, no, guarda, no, no, no, la allora faccio allora impaurita e terrorizzata. Ma la spiegazione terrorizzazione... la lascio a te, io Avevo faccio perso paura commento. che avesse praticamente abbandonato la posizione. <ride> allora, vabbè eh, no no no Valentina io, io scherzando dicevo, ho detto Valentina dopo tante trasmissioni ho detto eh, Valentina prima o poi farai anche tu eh, insomma certo, poi assolutamente sì ma sì, c'è stato, stato un, un tentativo per ora ho fatto la ricerca live del codice ISIN <ride> Io vado step by step Vabbè, e un no, prossimo invece, esatto, è tutta sarà finta l'operazione in diretta con poi ecco la, potrebbe, la piattaforma virtuale di Unicredit potrebbe, e poi ci sì. sarà invece l'operazione quella definitiva è tutta una finta dicevo potrebbe assolutamente mm. spiegare eccolo qui lo vediamo anche inquadrato il Turbo no open end su FuzziMib index giusto sull'indice FuzziMib assolutamente codice ISIN che vedete anche sottolineato DE000HC1H7H7 quante H? H7H7! H7, esatto. ai, ai ai verrebbe da dire con l'H in mezzo però però vabbè, va va vabbè. va oh, va va va va va No, ah guarda abbiamo, abbiamo un mix, un mix di rock il cassette, di cassette sembra, sembrava un po' battaglia navale devo dire eh, penso. abbiamo colpito e affondato con il certificato vogliamo, vogliamo uh, stemperare un po' la tensione sì. visto che è un prodotto più uh, rischioso allora spieghiamo perché sì. intanto allora, e eh, quali sono le sue caratteristiche sì, allora a differenza di tutti gli altri prodotti di cui abbiamo parlato in precedenza Manuela questo è un prodotto tendenzialmente più da trading o da trader sì. perché? perché è un prodotto che presenta un effetto leva quindi vuol dire che va a levereggiare sulle performance del sottostante una leva che è una leva variabile di circa 10 volte Cioè vuol dire eh. che se Fuzzimib guadagna l'1% lui guadagna il 10% eh, so. okay? Esatto E ovviamente un rischio rendimento rischio Un rendimento. buon rendimento a fronte di E adesso spieghiamo esatto. quali sono i rischi Buon rendimento a fronte della possibilità che si azzeri totalmente il capitale investito Quindi perdita totale del capitale Qualora Fuzzimib in qualsiasi momento della vita del prodotto Vada a toccare il valore barriera che è 22.223 certo. Esatto quindi tendenzialmente per chi sono utili questi prodotti sono utili per chi ha una view rialzista sul sottostante senza avere un orizzonte temporale quindi tendenzialmente quindi, in quanto è un open end a differenza dei, pre dei precedenti prodotti noi abbiamo parlato di prodotti con scadenza certo. che voglia non incassare delle cedole quindi non abbia l'obiettivo di incasso e di rendimento ma abbia l'obiettivo di tendenzialmente leverage sulla performance del sottostante e soprattutto non possa aprire un conto a derivati o comunque entrare in posizione sul Mib con un derivato vero e proprio in quanto un future o un mini future ovviamente prevede intanto l'apertura di un conto a derivato apposito poi impostare un margine di garanzia che è comunque un margine di garanzia notevole e sicuramente più alto di quello che è il valore di un turbo che al momento quota 0,24 e quindi ci sono è sicuramente meno costoso dal punto di vista diciamo commissionale rispetto all'operatività su un future. Quindi chi ha una view chi considera che tendenzialmente il Fuzzi al momento possa tendenzialmente, a, cioè abbia toccato il suo bottom e eh, possa comunque riprendere forza allora in questo caso potrebbe utilizzare un prodotto del genere che è Un prodotto comunque ha una barriera di protezione abbastanza lontana, cioè una barriera di protezione posta al 9% circa, perché una barriera posta a 22.223 punti, allora potrebbe utilizzare questo prodotto come, insomma, eh, diciamo, leva per i propri sì, investimenti. Sì, sì. Beh, è un prodotto sicuramente diverso eh, per chi crede no? eh, che, che, possa, insomma, che il Fuzzimib possa… Ehm, ricordamelo Riccardo che ribadiamo la, la cosa principale di questo, di questo certificato? Uh... Post, cioè, tendenzialmente va a leva esatto. sull'andamento del fuzzi, ecco, rialzista. Quindi, e, sì, esatto, se esatto, ovviamente esatto, il fuzzi esatto. si riprende e guadagna l'uno, lui ne guadagna l'altro. No, no perché 10. questo punto? Perché siccome eh, uno ci deve credere proprio per il tipo di rischio che ha questo certificato, però poi se eh, diciamo così. Accade il rendimento è anche importante esatto esattamente beh Valentina non so visto che tu sei quella io vedi che chiedo meglio no, le specifiche perché sono più cauta invece tu sei quella che ama di più il rischio cosa, cosa ne pensi no, e poi a questo esatto. punto Lascia lascio lo studio a te, esatto lascio, no no la, lascio a te poi anche proseguire con la terza parte della trasmissione così andiamo anche a vedere la parte più formativa certo, diciamo la, però, la però parte ripartiamo più, da qui più formativa cioè, no ecco eh, Riccardo diceva appunto chi ha una visione insomma Alzista anche del Fulsimi volevo ricordare appunto che il nostro indice eh, di riferimento è stato uno tra i più resistenti, o meglio come si dice adesso, resilienti eh, di quest'annata. Per cui certo ecco eh, il rischio c'è, ma magari ecco questa resistenza dell'indice un pochino lo contiene, possiamo dire così, Riccardo? Ma sì, assolutamente sì, uh, ora. Valentina insomma sappiamo che la situazione è sempre un po' particolare non sappiamo che cosa potrà succedere appunto certo. durante, durante l'anno cioè, spe ci, cioè, speriamo ovviamente che lato azione delle banche centrali comunque lato mercati eh, possa un attimo stabilizzarsi la situazione vedremo appunto che cosa ci riserva diciamo il 2022 ormai è andato speriamo in un migliore è più insomma cauto 2023 esatto eh, sì, questo è un po l'auspicio allora Valentina tu hai parlato di resilienza adesso ti ridò subito la parola eh, la resilienza eh, cioè si ha più resilienza quando ci si forma maggiormente in fatto di eh, materia finanziaria proprio per essere pronti no, agli scossoni sì. che il mercato ci ci dà. Quindi Valentina? Eh sì, e quindi eh, bisogna formarsi, bisogna imparare, bisogna continuare ad accrescere eh, le proprie conoscenze eh, in materia economica e naturalmente anche per avere proprio più strumenti per operare sul mercato e eh, conoscere ancora meglio i certificati e tutte le opportunità eh, che offrono. Quindi come al solito dedichiamo a questo momento conclusivo della trasmissione agli appuntamenti e so che nel mese di dicembre, anche se è un mese un pochino più corto proprio per le festività, ce ne sono comunque tanti Riccardo. Tantissimi. Lanciamo la sigletta prima. Ah, la ah sì certo, sigla prima. <ride> ecco qua, eventi in primo piano. Quali eh, vuoi mettere in evidenza? Io ovviamente vado anche nella schermata eh, diciamo, dedicata agli strumenti formativi, raccontaci. Eh, Manuela, ce ne sono tantissimi anche per dicembre, il 12 addirittura ne abbiamo due, eh, uno con Nicola Para, appunto, dedicato ai Turbo, e uno con eh, Pierpaolo Scandura, dedicato alla strategia del Club Certificate, però quello che voglio ricordare è la nostra iniziativa, Manuela, della Certificate Academy, sì. eh, è un'iniziativa che è giunta alla terza edizione, Uh, in collaborazione con Traderlink, dove la clientela può, con, un con uh, praticamente soldi virtuali, con un ammontare di soldi virtuali, un portafoglio virtuale, può cimentarsi nell'utilizzo dei nostri prodotti. È una competizione, tra virgolette, che è uh, iniziata il 21 di novembre, uh, avrà vita fino al 21 di dicembre. Quindi chi vuole partecipare può farlo in modo mm -hmm. gratuito, avrà possibilità anche di accedere ai webinar degli esperti eh, Ne abbiamo diversi, c'è Nicola Para, c'è Stefano Fanton, Pietro Di Lorenzo, I Scandora, i soliti certo. formatori Enrico Lanati e quant'altro eh, Abbiamo associato però a questa iniziativa un tocco diverso eh, abbiamo voluto eh, diciamo, ehm, eh, creare, omaggiare con un gadget che conta eh, sì. tutti i partecipanti all'iniziativa, eh, creando la Foresta dell'Academy. La Foresta dell'Academy, Manuela, sì. è un'iniziativa organizzata in collaborazione con Tridom. Eh, noi abbiamo pensato insomma, di fare un qualcosa che fosse carino, fosse utile fosse comunque eh, particolare in questo momento, quindi al termine dell'iniziativa saranno piantati con Tridom 500 alberi eh, che andranno un po' a riforestare tendenzialmente alcune parti del nostro pianeta. E ci aspettiamo o speriamo ovviamente che l'animo, insomma, green ci sia sempre. In tutti noi, noi abbiamo voluto farlo con questa iniziativa. E, insomma, Beh, Anche perché dall'animo qualcosa... green cioè, la finanza etica sostenibile pa si, si parte, diciamo, da qualcosa, in questo caso, appunto dalla questione green, però poi sappiamo che sviluppi porta al paese: non esatto. solo ambientali, ma eh, più ad esatto. ampio raggio. No? Quindi, insomma è importante per questo motivo. Complimenti perché è una bellissima iniziativa. Gra insomma. Grazie mille, grazie mille, insomma ovviamente un'iniziativa studiata, ovviamente l'iniziativa, come dicevamo, è un'iniziativa di formazione dedicata al mondo Certamente. dei certificati, poi ci abbiamo associato questo aspetto per distinguerla anche dalle precedenti edizioni e anche questa volta un'iniziativa di grande successo, speriamo che comunque i numeri aumentino nelle prossime, nei prossimi giorni, poi io direi buona formazione a tutti perché sicuramente è quello che serve per affrontare l'anno che verrà, e gli anni che seguono soprattutto per difendere il proprio patrimonio, eh, tutto già. quello che comunque insomma c'è al momento in, Sperando in economia. Sperando che si facciano sempre passi più avanti nel, nel comprendere l'importanza dell'educazione finanziaria, ma insomma ogni esatto. anno si aggiunge un tassellino, dai mettiamola Assolutamente. così. Eh, vabbè Valentina, Valentina la allora mandiamo a piantare gli alberi allora? Ma io ho, no. un animo, ho un animo assolutamente green anzi, no, visto che non aveva voluto prendere posizione, sottolineo ah, che, eh, insomma, che... Chi, eh, chi si preoccupa poi del proprio portafoglio, chi fa bene per i propri investimenti, fa bene anche al futuro del pianeta. Certo. Quindi, insomma, conciliamo queste due cose. Allora, e, diciamo, um, secondo e... me, sì. Ah, scusate, no, diciamo, no. prima, secondo me, deve fare una cosa: iscriversi alla Certificate Academy. Giusto. provare no? i nostri no, vedi problemi. Perché abbiamo trovato una collocazione Poi, eventualmente... mirata. La mia era solo una frase per chiudere la puntata, invece Riccardo ha trovato subito la parte più pratica de della cosa, come giusto che sia. Va bene, allora eh, Valentina, vabbè, insomma salutiamo insieme Riccardo. Certo, facciamo e un saluto salutiamo Corale. e ringraziamo Riccardo, lo ritroveremo naturalmente con l'appuntamento eh, settimanale mercoledì prossimo. Ricordiamo sarà un mercoledì particolarmente intenso perché il grande giorno della riunione della Banca Centrale Americana e saremo reduci Già. Eh, il martedì precedente appunto del dato eh, dell'inflazione che molto eh, poi ecco eh, inciderà anche sulle scelte eh, di J Powell. Quindi avremo tantissimo come sempre di cui parlare grazie ancora Riccardo va bene Riccardo grazie mille Valentina grazie mille Emanuele ovviamente io quindi aspetterò con ansia la puntata di mercoledì prossimo investimenti.unicredit.it nel frattempo mentre aspettate la prossima puntata ovviamente no, noi ci siamo anche tutti. domani quindi chi vuole certo sempre sempre Riccardo è onnipresente, onnipresente. <ride> e ovunque insomma no? È abbastanza Va bene, ah, arriva ovunque. Eh, non, esist non esistono ponti per Riccardo, non esistono festività, niente. Lui eh, ah, procede è un dentro appunto no, di Michael mercato. Douglas di Wall Street, il denaro non dorme mai. i Certificati non dormono pa mai. grazie per il paragone, sono abbastanza lusingato, quindi ti ringrazio. Okay. Quando Va il bene. mercato è aperto, non ci siamo sempre assolutamente. Grazie mille ancora, Riccardo Falcolini, Unicredit, Unicredit Unicre Investimenti.unicredit.it Valentina Guzzi dal nostro studio 2 salutiamo anche Luigi in regia che ha dovuto coordinare tutto quanto sì. e eh, continuate a rimanere con noi sulle fonti tv prosegue la nostra programmazione grazie per essere stati con noi in questa parte live